Ciao a tutti! Oggi prepareremo i muffin salati alle melanzane. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 20 minuti circa. Gli ingredienti sono scalogno, olio evo, melanzane, latte, olio di semi, uova, farina di tipo 00, lievito istantaneo per torte salate, parmigiano reggiano, sale, pepe e provola tagliata a cubotti, prezzemolo e basilico. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo e il basilico, il parmigiano. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo il nostro trito da parte. Senza lavare il boccale aggiungiamo nel boccale lo scalogno, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 3 secondi a velocità 5. Uniamo sul fondo del boccale con la spatola, aggiungiamo l'olio Evo, chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo insaporire per 3 minuti: 120 gradi velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le melanzane, il sale, il pepe. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 20 minuti, 100 gradi, velocità 1. Lasciamo intiebidire Aggiungiamo adesso il latte, l'olio, le uova, la farina, il parmigiano, il lievito. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4. Versare il composto nei pirottini per muffin. Posizioniamo al centro di ogni muffin un cubetto di provola. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-30 minuti circa. I muffin salati sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di servire. muffin salati alle melanzane. Grazie e alla prossima ricetta!